Ciao, ho voluto creare questo file Excel per trasferirti al massimo le potenzialità di questo strumento. Da un lato andiamo a prendere le informazioni dei nostri rivenditori, retailers, distributori, partners online e parliamo di stock e sell out. Dall'altro andiamo ad integrare queste informazioni con quelle interne all'azienda, per cui i dati di sell in, i dati del magazzino centrale, e tutte le tabelle che poi andranno a creare i vari filtri per cui tabelle prodotto, tabelle anagrafica, tabelle dell'organigramma di vendita e tabelle di periodo. Unendo ed elaborando insieme tutti questi dati abbiamo la possibilità veramente di vedere quali sono le performance della nostra azienda. Passando al pannello di controllo andiamo a visualizzare quali sono le analisi comuni che solitamente sviluppo per questo tipo di analisi. Per cui andiamo a vedere la prima che è Sintesi.